Ok, allora partendo da questo che abbiamo fatto prima eh, teniamolo da parte aperto questo codice perché lo andremo a cannibalizzare per prendere i pezzi che ci servono eh, nell'altro esercizio che proviamo a fare quindi inserire questo all'interno dell'interfaccia grafica io vado a prendere L'ultima versione del gioco dell'impiccato, quella che trovate anche online, eh, dove è pull, che ho aggiunto qualche piccola correzione d'errore, eh, è la versione completa, non quella che abbiamo fatto in aula, quella che trovate su GitHub dove vi ho fatto vedere la volta scorsa, giusto per ricordarci cosa vogliamo fare. No, no, questo nostro giochino in cui c'era la parola da indovinare segretissima e però doveva essere scelta scritta da qualcuno per cui se tu riesci a sbirciare mentre l'altro scrive la parola oppure se vuole essere così cattivo da scrivere una parola che non esiste eh, K W L Z Z Q eccetera, cioè tu non la indovinerai mai ovviamente eh, mentre invece noi vogliamo uno che la parola da indovinare sia veramente segreta e due che ehm, ehm, la parola sia effettivamente una parola valida allora quello che dobbiamo fare adesso faccio perdere la partita per tornare alla versione prima anziché scrivere la parola da indovinare semplicemente avere un bottone di avvio gioco e basta parte la partita e sarà il programma a scegliere la parola. Come prima battuta potremmo decidere che il programma sceglie a caso tra tutte le 700.000 parole. Poi sarebbe carino fare un gioco a livelli, in cui la prima volta magari ti inventa una parola di 4 lettere, quando tu la indovini te ne fa una da 5, quando tu la indovini te ne fa una da 6 e così via. Eh? Vabbè, questo si può sempre aggiungere, complicando un pochino ovviamente la logica del controller. Quindi, però, diciamo, il compito che vogliamo darci oggi è mantenendo sempre la stessa logica di gioco, cambiare il modo in cui viene scelta la parola in da indovinare. Allora, ricordiamoci chi è che prende decisioni all'interno di un programma. Le decisioni le prende il controller. La classe controller. Vi dicevo, questo è il progetto che avevo fatto prima, quello completo, quindi ci sarà alcune legger... forse leggere differenze rispetto ai nomi delle variabili, o altro rispetto a quanto abbiamo fatto in aula. Eh? Eh. Tutto il lavoro viene fatto, diciamo così, di scelta della parola, viene fatta durante il metodo doStart, che è il metodo che viene, eh, diciamo, richiamato alla pressione del bottone start. E che al, al momento che cosa fa? Fa questo. Prende la parola segreta dalla, te, dalla textbox. Allora a me basterà sostituire semplicemente questa riga con qualcosa di diverso. La parola segreta non te la prendo più dalla textbox, ma la chiedo a un generatore di parole segrete questo donatore di parole segrete farà una query al database, anzi una o più query al database per ottenere l'informazione che gli serve Ok? ovviamente non mi metto di sicuro a infilare qua dentro del codice SQL in cui faccio le query dentro il controller l'operazione di andare a leggere i dati e scegliere i dati la farà è delegata al modello quindi un metodo, richiamerò un metodo del modello a cui chiedo al modello stesso potrebbe anche essere un'altra classe ma visto che abbiamo già il modello che fa quello a, a cui chiederò per favore dammi una parola casuale Quindi io modifico solamente questo non è txt segreto get text, ma è model.nuovo eh, segreto Lo chiamiamo così il metodo? nome un po' brutto. Ma. Quindi chiedo al modello, dammi una nuova parola segreta. E il resto non dovrebbe cambiare. In realtà qui c'erano ancora dei controlli che, andavano, che avevo aggiunto, non avevo fatto in aula insieme, avevo aggiunto per togliere gli spazi iniziali, gli spazi finali. Eh, tra l'altro controllando che la parola non avesse dentro caratteri che non fossero alfabetici. No? Perché se uno scriveva eh, ciao spazio mamma, lo spazio, non essendo selezionabile dalla tendina, non riuscirai mai a indovinare la parola, no? Per cui in quel caso sono controlli che adesso leggendo la parola del database non servirebbero più. Ma, ma lasciamo, non fanno male, via. Ok, quindi in realtà, eh, a parte poi la casellina di testo segreto che dovremmo togliere, perché non ci serve più, ma la logica del gioco è tutta qua dentro. Per cui adesso dobbiamo semplicemente dove semplicemente lo scriviamo tra virgolette, implementare questo metodo quindi basterà dire ad esempio aggiungi come un suggestion available vabbè, aggiungi il metodo modello non me lo dà come suggerimento no, allora sono pigro me lo aggiungo a mano dai modello era... salviamolo il modello era qua E quindi tra i metodi che ha, adesso ne ha alcuni, ne aggiungerò uno, magari lo metto al fondo, qua al fondo, che chiamerò, eh, sarà public, per restituire una stringa, nuovo segreto. Okay. Eh, posso avere questa versione, poi potrei, magari, quando faremo la versione successiva, aggiungere un altro, una variante di questo metodo nuovo segreto che richiede un parametro che è la lunghezza della parola segreta da generare. Cominciamo okay. da questo: genera una nuova parola segreta estraendola dal database casualmente. Dal, dal, dal database, dal dizionario memorizzato nel database. Return una parola casuale. Allora, cosa devo fare? Beh, di fatto dentro questo metodo ci andrà a finire lo stesso codice di prima, ovviamente cambiando la query quindi prima di andare a scrivere il codice qua dentro dobbiamo chiederci qual è la query che dobbiamo fare? problema di SQL in questa tabella come fare a estrarre una parola a caso? devo prendere un numero random e scegliere una riga random allora attenzione tu hai detto una cosa che non è del tutto precisa, cioè che non funziona in tutti i casi. Lei ha detto prendo un numero a caso tra l'1 e il massimo numero dell'id. Questo funziona solamente se gli id sono come, co come sono qua, progressivi. Allora in una tabella vuota appena importata gli id partono da 1 e vanno avanti e sono progressivi, non ci sono buchi in mezzo. Però normalmente in un database su cui lavoro, per cui per questo qua magari lo, lo cancello, ne aggiungo una nuova, eccetera. Gli ID sono sempre crescenti, ma gli elementi cancellati, l'ID eh, associato agli elementi cancellati non ci sono più, quindi ci sono dei buchi in mezzo. Quindi non è detto, l'ID, la chiave primaria in particolare, una chiave primaria di tipo intero, è garantito che siano tutti numeri diversi tra di loro. Ma non è garantito, non è che partano da 1, né che siano tutti consecutivi tra di loro cioè che non ci siano buchi in mezzo quindi io non mi fiderei di questo ma ciò di cui mi posso fidare sono le righe Dico, prendi l'elemento che sta nella riga 185 o 372.312 allora il numero di riga è quello che è il numero di riga è per sua natura consecutiva no? il conto Per cui se volessi la parola che sta... Quindi abbiamo 700.000 di righe, no? Se volessi la parola che sta nella riga 100.000, come posso fare? Beh Potrei usare il costrutto Limit di SQL. Conoscete Limit? No, perché base dati non ve lo insegnano. Uh, limit vi restituisce o limita i risultati di una tabella ad una finestra di un certo numero di righe. Cioè se io voglio fare una query e voglio solamente i primi 100 risultati, potrei fare la query e leggere i primi 100 e gli altri ignorarmi, oppure dire direttamente al database, guarda mi interessano solamente i primi 100. Eh, dal punto di vista applicativo è molto utile perché pensate, non so, un'applicazione web in cui hai tanti risultati, te ne fa vedere 10, poi vai avanti, ti fa vedere i 10 successivi, vai avanti e ti fa vedere i 10 successivi. La query è sempre la stessa ma ti dà finestre diverse sui dati. Allora la clausola limit, che non è proprio standard SQL, nel senso che ogni database poi la implementa in modo diverso, serve a questo. Serve per dire quanti dati voglio eh, che mi restituisca e a partire da quale riga ma non vi dovete fidare di quello che vi dico io dovete solamente fidarvi della documentazione la documentazione di MySQL a un certo punto dice che la select ha tante belle clausole tra cui una è la clausola limit la limit, leggiamo cosa fa. La clausola limit può essere usata per vincolare il numero di righe restituite da select. Limit può prendere uno o due argomenti numerici che devono essere entrambe costanti intere, non negative, con due argomenti quindi a due forme con due argomenti o con un argomento. Con due argomenti il primo argomento specifica l'offset della prima riga da ritornare e il secondo specifica il massimo numero di righe da ritornare. La riga iniziale è numerata 0. Quindi se io scrivo dopo una query limit 5,10, lui restituisce le righe, restituisce 10 righe, o meglio, restituisce al massimo 10 righe a partire dalla riga con offset 5 che è la sesta nel database 0, 1, 2, 3, 4, la 5 ehm, se, altrimenti se io usassi un argomento solo di fatto è il secondo dei due cioè se uso un argomento solo è come mettessi sottinteso il primo che vale 0 perché dice, con un argomento il valore specificato specifica il numero di righe da ritornare dall'inizio del result set. Quindi limit con un parametro solo è equivalente al limit 0, il parametro. Allora, a noi interessa questo limit girarlo al contrario, a noi interessa una riga sola, ma il punto di partenza di questa riga la voglio scegliere io. Ad esempio, 100.000,1. Immaginatevi la select. Select nome fa parola, mi dà tutte le parole. Poi dico, ma di questa grossa tabellona ne voglio un frammento. Il frammento che inizia alla riga 100.000, anzi 100.000 è uno, di Diosso è 100.000, quindi la 100.000 e unesima, e che è lunga una. Qual sarà questa parola? Merenda gratis a chi ne indovina. Con che lettera inizia? Non lo so. C l'avete già fatto, non vale. Questo è barare. Eh. <ride> Cadmiammo merenda. Chissà cosa vuol dire. Eh. Allora, a me basta sparare a caso un numero tra 0 e il numero massimo di righe e sono a posto. Qual è il numero massimo di righe? Eh, select count id from eh, parola eh, 704 938 Quindi il mio programma dovrà fare due cose La prima cosa è conoscere questo numero che mi dà il numero totale di righe in questa tabella del database. Esegue questa query e va a leggere il numero. È chiaro che non vado a scrivere nel codice a mano questo numerino qua. Eh? Dentro il codice Java gli unici numeri che potete scrivere sono 0 e 1. Tutti gli altri puzzano. Costanti magiche dentro il codice? No, mai è un sforzo di manutenzione inutile quindi come prima cosa il programma dovrà sapere quante righe ci sono e poi ogni volta che al modello verrà chiesto dammi una parola segreta lui genererà estrarrà una nuova parola prendendo a caso un numero tra 0 e sta bestia qua meno 1 <coughs> ok? e poi prenderà la prima e unica parola di questo. Questo è un modo. Eh? Poi ci sarebbe un modo completamente diverso. Dire al programma, quando parti leggiti le 700.000 parole, ce l'hai in un bel array list e poi vai a prendere l'elemento dell'array list. Se dovessi farci altre cose ha senso, ma farmi leggere 700.000 parole per fartene scegliere due, eh, prima o poi mi chiedi il conto. Dimmi una domanda. Io ti, da, ti deve dare la undicesima vediamo se è vero abbacista e tu sai che è l'ottava 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 è l'undicesima non c'è problema è che è più facile fidarsi delle macchine. Allora, ehm, quindi venendo a noi, questa signora qua deve fare due query, una per ottenere il numero di parole e l'altra poi estrae un numero casuale intero da 0 a quello e poi fa una seconda query per estrarre la seconda parola. Giusto? In realtà la prima delle due query potrebbe farlo una volta sola perché... Si suppone che il dizionario nel frattempo non cambi. Cioè la prima volta che devo schiacciare tra una parola, deve calcolare quel numero. Una volta che l'ha calcolato quel numero, magari può anche salvarselo e evitare di farla fila la seconda volta. Ma per la prima volta ci serve, quindi partiamo da lì. Poi il resto è logica di caching. Quindi dentro questo metodo, eh, partiamo sempre per piccoli passi, e ci mettiamo dentro questo codice. Mettiamolo dentro tutto e poi ovviamente andiamo a modificare le parti che facciamolo formattare. Um, sono molto a disagio eh, a vedere questo codice qua dentro questo metodo. Perché se immagino che il modello debba fare. Tante, deve avere tanti metodi dello stesso genere che devono interagire col database il fatto che questa stringa sia dentro ciascuno di questi metodi copia e incollata non va bene eh? ma ci arriviamo per gradi vediamo poi dopo come riorganizzare il codice adesso puntiamo a farlo funzionare poi la prossima volta con calma facciamo un po' di refactoring per averlo bello da vedere e facile da gestire allora dicevamo il codice è sempre lo stesso ciò che cambia è questo è questo, no? cioè le query che faccio e che cosa me ne faccio di queste query. In questo caso in particolare dobbiamo fare due query diverse. Allora, la prima è più facile. Due query diverse vorrà dire che dovrò avere due statement diversi, ciascuno dei quali mi genererà un suo result set. Allora, la prima query. Chiamiamola Query1. Mi deve calcolare il numero di righe nella tabella. Allora noi l'abbiamo già fatto. È questa. Poi visto che noi leggiamo le colonne per nome. Questa colonna si chiama CountDD. Mm, JDBC non, non, ha, non è tanto piacere a vedere questa parentesi tonda nel nome della colonna. Quindi possiamo rinominare la colonna, sapete come si rinomina una colonna in MySQL con as, ok? as numero. Quindi mi dà la stessa cosa, ma questa volta la colonna si chiama numero o quello che volete voi. Quindi copia questo e la incollo così. Poi, eseguo la query che questa volta si chiama query 1, chiamiamolo statement 1 e result set1 e adesso c'è il lavoro, chiaramente, togliamo questo codice che non c'entrava niente, di andare a result1.close, di estrarre dal risultato di questa query il numero che ci serviva. Allora questa è una query un po' strana, nel senso che cascasse il mondo, ritorna sempre una riga. Poi il mondo può cascare, nel senso che casca magari la connessione con MySQL o il server non gira o altro, no? Ma per questo ci serve il catch. Ma se tutto funziona, se non ci sono eccezioni, questa query ritorna sempre una riga. Al massimo c'è scritto 0 dentro, ma un count ritorna sempre una riga allora non ho bisogno di ciclo while per andare a scandire una riga sola semplicemente la leggo quindi mi posiziono sulla prima riga che so che c'è mi fido hm? che il count funzioni res1.first cioè mi metto sulla prima riga del result set numero 1 Potevo anche fare raise1.next, tanto sapevo che ero prima nella prima riga, faccio un next e mi porta alla prima, è uguale, così però sono più esplicito, mi piace di più. E poi cosa faccio? E poi prendo numero parole nel database, non è altro che result1.getint di numero. e questo è ciò che mi serviva a sapere dalla prima query quindi questo real set non mi serve più se tutto va bene questo numero vale la a questo punto dobbiamo estrarre un numero casuale tra 1 in questo numero quindi un altro ind indice parola è mat.random moltiplicato per numero parole troncato all'intero, mm, ma appunto random un numero casuale è da 0 e 1, lo moltiplico per il numero di parole, mi darà un numero casuale reale, tra 0,0 e questo numero di parole è escluso, mm? random, da 0 compreso 1 escluso. E quindi troncando l'intero mi darà già da 0 il numero parole meno 1, che è quello che mi serve, perché comincia a contare da 0 così come le righe del result set con la clausola limit vengono contate da 0. Io me lo ripeto sempre 8 volte eh, da dove comincio e dove finiscono, perché è poi lì che sbagli uno in più, uno in meno e saltano fuori. Quindi il primo elemento e l'ultimo elemento devono corrispondere, sono giusti, se no rischio di prendere uno di troppo o uno di meno. Lo faccio per me, che sono anziano. Allora, a questo punto ho questo numero e questo numero lo posso usare per costruire la Quiri 2. Poi magari un domani daremo dei nomi più furbi a queste query, ma per ora stiamo imparando, no? La query 2 come sarà fatta? Sarà fatta così. Limit... Mettiamo 10,0 perché estrae l'ottava parola. cosa ho sbagliato la riga zero. Run. trovate 0 eh. perché va più late limit 10. ah, virgola 1, sì, scusate okay. dobbiamo mettere questa query qua dentro ma dove ovviamente al posto di 10 ci sia l'indice di parola che abbiamo stato casualmente per farlo vado ovviamente a interpolare la stringa interpolare il valore nella stringa andiamo a fare così quando cominciamo a fare queste cose la leggibilità crolla a zero eh? capire cosa faccio questa query dove c'è il più, dopo c'è un virgola 1 messo qua a capo il più. però è quello che volevamo fare, sostituire al posto di quella cosa il numero volendo essere un pochino più chiari uno potrebbe usare il format no? uno potrebbe scrivere string query2 uguale string.format dove ci metto dentro la stringa dove al posto del 10 ci metto per cento di e poi negli argomenti ci sarà indice parola che esplicita un pochino di più, fatemi andare a capo così si legge meglio. Esplicita un po' di più l'operazione che stiamo facendo, cioè abbiamo un template un modello, che è la stringa, che è la query e dentro questo modello, a un, certo, un certo punto, ci dobbiamo infilare un parametro lo possiamo infilare a mano noi, concatenando le stringhe lo possiamo far infilare dal metodo format la prossima volta, oggi non abbiamo tempo, vedremo il modo di farlo fare direttamente dal driver MySQL con un oggetto che si chiama non-statement, bensì prepare statement che è più furbo se lo fa lui avrà tutta una serie di altri vantaggi che però discuteremo la prossima volta quindi qua non, non mi preoccupo troppo di, com di come lo stiamo facendo adesso perché poi impareremo un metodo decisamente migliore per ora funziona allora avendo la query, eseguiamola e st2 uguale Conne sulla stessa connessione non devo eh, riprendere riaprire una nuova connessione la connessione è aperta su quella connessione posso fare quante query voglio punto create statement e result set Resulted2 uguale st2.executequery executequery di query2 Result, magari anche la t Ok A questo punto eh, sono nella stessa situazione nel senso che ho di nuovo una query il cui risultato, se tutto va bene, dovrebbe essere composto di una riga sola. Esattamente di una riga. Sicuramente non più di una riga, perché questo limite che limita a una riga. Il rischio è che se, se ho sbagliato a fare il calcolo dell'indice, l'indice sia fuori dalla tabella e quindi non mi restituisca nessuna riga. Mm? Ma speriamo di no. Quindi qua faccio la stessa cosa, è un caso particolare in cui non ho bisogno di leggere di nuovo tutte le, tutte le righe, ma solamente la prima perché se c'è è, è l'unica. Quindi realset2.first E eh, a questo punto ho la parola, che finalmente è la mia parola segreta è string, eh, dunque, realset2.getstring della colonna che si dovrebbe chiamare nome a questo punto anche il il set 2 ha finito il suo scopo e dopo aver chiuso la connessione ritorno il segreto O se voglio, già che ci sono, posso anche convertirle in maiuscolo. Lo convertirò anche subito dopo, però tanto vale, appena ce l'ho. Devo sempre solo fare attenzione quando uso il metodo get, get string, get int, questo è il tipo della variabile in cui andrò a mettere il valore. Eh? Allora, vediamo se funziona, non lo garantisco, perché scritto così di getto può succedere tutto, ad esempio mi dà un errore da qualche parte, dove? Ah, perché ritorno nuovo? Eh? Quando è che non ritorno? Qua. Eh, se c'è qualcosa di che va male, ritorno a nulla. Eh, C'erano dei percorsi su cui lui non ritornava nulla. Allora io qua non dovrei mai capitarci. Perché se tutto va bene, ritorno sempre da qua. Dalla riga 157. Ma lui non lo sa. E quindi aggiungiamoci il ritorno. Allora, vediamo come funziona, e se funziona soprattutto. Allora, abbiamo detto che qua possiamo scrivere quello che vogliamo, anzi, non dobbiamo scrivere nulla. Premendo Start, dare un'eccezione. Eh, infatti. Vabbè. Null pointer exception, è facile. Poteva esserci di peggio. Controller 85. Eh, infatti. Segreto, è null e cerchiamo di capire perché. Allora, cerchiamo di capire perché, senza fare ipotesi troppo accampate, io direi mettiamo un bel breakpoint qua e andiamo in debug per vedere cosa succede. Quindi riavviamo il programma in modalità debug. Ho messo breakpoint breakpoint su, sulla prima riga del do start, eh, qua sopra. Quindi appena faccio start, il programma si blocca e passa il controller debugger di Eclipse. Siamo sulla chiamata di nuovo segreto. Entriamo dentro. Dove sono finite? Le freccioline. Sto cercando lo step. dove sono maledizione? ci sono qua del python ah. step into vabbè, lo facciamo così forse non c'è abbastanza spazio per farmi vedere tutti quindi sono qua dentro andiamo a vedere istruzione per istruzione a questo punto contro eh, Alt R. Step, step. Cioè facciamo? Aspetta eh. Perché non va avanti? Allora, questo non c'entra niente, ha terminato, ho fatto qualcosa che non andava. Start. Faccio, è pinto? No, no, perché mi fai così? è appunto nuovo segreto allora sono qua fermo qui entro dentro non va ok poi sono qui ste povera F6 F6 ok si è bloccato qua la url mi dice era questa ah certo guarda il messaggio dimenticato la libreria MySQL era nell'altro progetto ma non in questo quindi l'applicazione la possiamo fermare vi dimenticato Il primo passo che è quello di, me di mettere la libreria. Lib eh, ce l'ho qua dentro impiccato. La libreria la posso benissimo prendere dall'altro progetto, CTRL -c, CTRL V, e aggiungere a... Ok. Quindi riproviamo. No questa applicazione ma questa. Qualcosa ha fatto, eccezioni qua sotto non ne ha scritte, effettivamente sembra che ci sia una parola da indovinare. Sapete una parola che si è fatta così. Cino, la B. Sì, Beffero, famosissimo. faccio start e me ne trovo un'altra ancora più bella. E adesso c'è ancora un, di, un difettuccio che è saldato fuori adesso, è che normalmente nella cartella soluzione alla fine del gioco mi scriveva la soluzione della parola. Allora per come l'avevo implementato io, la soluzione della parola la andavo a prendere da questa cartella di testo. Prima di svuotarla. Ovviamente quella cartella di testo ormai non contiene più nulla, quindi qui sotto non può scrivere la soluzione. In realtà la soluzione il controller non la sa, dovrebbe farsela dire, meglio sì, la sa, perché l'ha impostata all'inizio, ma dovrebbe farsela dire dal modello, ma il modello il metodo getSoluzione non ce l'ha, getSegreto non ce l'ha, no? perché no, proprio perché il segreto da indovinare il modello non deve dirtelo, quindi ci sarebbe un minimo di modifiche da fare. Se faccio start mi trovo un'altra parola ancora più lunga, vabbè adesso si prova con le vocali eh vabbè questa la lascio a voi o una L o un, L, un R c'è di sicuro, infatti non c'è la T e la N Sapete qual è una cosa carina da fare? Ogni volta che si fa, va avanti con una parola, sarebbe scrivere qua a fianco quante parole nel dizionario mettono con questa. Cioè, quante sono le parole del dizionario che si possono comporre con quella regola? E un like in SQL fatto bene, si riesce a fare. Così tu sai di questa parola, devi indovinarne una tra 50.000 che sono tutte so, di, di 6 lettere. Poi man mano che indovini le lettere, il numero di parole possibili si restringe, eh, quindi vedi che ti stai avvicinando alla soluzione, ma nel frattempo il numero di errori anche sta aumentando, il un gioco molto più emozionato. Ma più che altro ci abitua a fare anche un altro tipo di query, che questa volta non solo lo start, ma don't try. Ok, vabbè, adesso non sapremo mai, chiudo il gioco. E ogni volta avete visto che è diversa. Allora, facciamo solo un paio di passaggi di pulizia, tanto per arrivare al gioco diciamo così, pulito, completo. Il primo passaggio di pulizia è togliere a questo punto quella casella di testo che non ci serve più. Quindi andiamo a prendere con lo sim builder. E questa casella di testo scompare, questo text field non ci serve più, via. Parola da indovinare, questa label non ci serve più, via. E questo start lo possiamo chiamare inizia gioco. Si chiama sempre do start eh? il metodo, Sono, st stiamo cambiando solamente la grafica. Il bottone try ormai da tempo non lo usavamo più. Perché avevamo programmato il la um, combo box in modo da generare l'evento. E quindi possiamo anche toglierlo per pulire l'interfaccia. Allora, su questo... Sì, sì, che lo voglio cancellare. Su questo eh, fatto di scegliere automaticamente la lettera senza dover premere il bottone try, ci sono due elementi No, diciamo, approfittiamo per fare una micro parentesi ci sono due elementi dei controlli che si somigliano molto che sono la choice box e la combo box la più semplice è la choice box la più completa è la combo esistono entrambe in qualche modo per ragioni storiche nel senso che nelle primissime versioni esisteva solamente la choice poi hanno implementato la combo hanno due differenze sostanziali sono molto simili se li provate e mettete fianco a fianco sono molto simili eh, due, le due differenze sostanziali la, la, sono la modalità con cui vengono visualizzate le voci che internamente è una combo, eh, la choice box usa un menu qui viene resa graficamente come se fosse una voce del menu in realtà non l'abbiamo fatta sapere sono il menu eh, e mentre la combo usa sull'interno una list box quindi è un pochino, un pochino più spaziosa come dire ma questo se vogliamo è un dettaglio tecnico che manco ci interessa nel 99% dei casi l'altra differenza sostanziale è che una combo deriva il suo nome combo vuol dire combinazione dalla combinazione di due elementi cioè una combo box mette insieme in un unico controllo le funzionalità di una choice box cioè scegliere da una voce da un menu a discesa con quelle di una text field perché è possibile noi la combo box che abbiamo inserito qua permetteva di scegliere solamente la lettera della lettera z ma tra le proprietà della combo esiste la proprietà editable anche Che senso ha? Editavo la proprietà di un campo di testo, cioè in cui l'utente ci può scrivere dentro. E questo è ciò che fa la combo, nel senso che io posso predefinire alcuni valori, l'utente può scegliere tra questi valori, oppure ne può scrivere uno, uno suo, di sua preferenza. In alcuni contesti può, può servire, può avere senso. Io posso scrivere un mio, oppure posso scegliere tra un elenco di predefiniti, con l'autocompletamento, tutte queste cose carine. Quindi sta a me scegliere se quella combo usarla come menu a lista chiusa, solamente quelle voci, oppure menu a lista aperta, cioè una serie di voci predefinite, più comunque la possibilità per l'utente di scrivere ciò che vuole. Quindi è un oggetto sicuramente più, più ricco, più potente, più completo. E poi l'altro vantaggio è che il, la combo box ha un metodo on action, che invece sulla choice box non è mai stato implementato, forse, o sì no, dalla, dal, aspetta, eh, non ce sulla scena, non lo vedo, non dovrebbe essere implementato. E quindi non è possibile per farsi dare l'evento direttamente dal controllo, bisogna andare a registrare un change listener sulla collection sottostante, scrivete choice box, eh... Eh, se, listener su, su google vi trovate già un esempio di codice fatto ma tanto vale dire, se andiamo tra i due usiamo le combo che essendo più complete ci danno la stessa funzionalità e qualcosa in più non andiamo a farci del male mm? questo è il motivo per cui io me la sono cavata molto più rap rapidamente rispetto a voi in laboratorio dove vi era stato detto di usare la choice mm? non per cattiveria però ok quindi abbiamo ripulito un pochino l'interfaccia Dobbiamo ricordarci questa soluzione, come, come riempirla ancora, no? Allora, adesso questa interfaccia qui, nel momento in cui l'ho salvata, dovrò tornare al controller e cancellare dal controller anche le parti che ho cancellato nell'interfaccia. Se no la prima volta che parte mi darà errore. Quindi dovrò cancellare il text field segreto e il bottone try. l'ho tolto. Vedete che il button try lo tolgo, nel Txt segreto non ce l'ho più. E qua nel winner e nell'is loser dovrò fare attenzione. Txt segreto non ce l'ho più, button try non ce l'ho più. Ecco qui, sia nel caso in cui vincessi, sia nel caso in cui perdessi, mostravo la soluzione. In realtà queste due, a questo punto avendo cancellato le cose, sono rimaste uguali, quindi potremmo anche unire, sia che tu vinca, sia che tu perda, alla fine ti dico qual, qual era la parola. Quindi togliamo questo pezzo qua. E però per mostrare la soluzione io, no, non avendo più la casella di testo in cui lo scriveva l'opponente, E quindi pronta per. devo salvarmela da qualche parte. Posso salvarmela dentro modello? Posso, nessuno vieta. Visto che il modello nella do start per un attimo ha avuto per le mani la parola segreta. Se questa parola segreta, anziché essere una parola locale al metodo doStart, la mettessimo in una variabile distanza del controller, se la ricorda da una volta all'altra. Quindi ho tolto semplicemente questo string e vado a definire string segreto partiamo dal null, giusto per accorgerci se la usiamo, non inizializzata quindi con questa modifica segreto è diventata una variabile di istanza del controller quindi quando viene settata dal metodo toStart e noi l'abbiamo letta con lo scopo principale di passarla al metodo startGame ma nel frattempo ce la siamo salvata per questo questa stessa variabile locale la possiamo usare quando sarà ora di mostrare la soluzione. Quindi se non abbiamo dimenticato dei pezzi, ah, ah, ricordiamoci abbiamo modificato l'FXML, dobbiamo fare in modo che Eclipse se ne accorga. Quindi ci clicchiamo sopra, lo apriamo in Eclipse, così lui si è accorto che l'abbiamo modificato. E quindi possiamo... no, interroga... sì, non è interroga. Rimpiccato... Vai, qui si è aggiornato, inizia gioco e adesso dovrebbe funzionare, questa parola sembra, sembra difficile... E infatti me la scrive. Anche se la sbagliassi. Eh beh. Ah non l'ho cancellata. Devo cancellarla. Adesso qua sto mettendo a caso. Sperando di perdere. Non è difficile perdere. Sempre la lì mi viene. E sotto mi scrive la parola giusta anche nel caso in cui abbia perso. Bisogna solo ricordarsi, quello che abbiamo dimenticato, quando clicco su inizia giochi eh, cancellare questa casola di testo. Quindi nel to start devo cancellare questa, eh, quindi avrò si chiama txt parola clear no non testi soluzione non forse per davvero allora, testi soluzione ok, a grumolo ci siamo mai arrivati Allora, riassumendo, uno funziona, 2 non ci piace troppo perché immaginiamo che dover generalizzare questa modalità in cui dentro i metodi del model ogni volta apro la connessione, quindi tutte le informazioni per la connessione, eccetera, possa essere scomodo perché si vuole di codice a modi copia e incolla e in un certo senso crea una dipendenza molto molto forte tra il modello e il database per cui se dovessi modificare un, uno, se dovessi modificare un pochino la struttura del database dovrei andare a ritoccare tutti i metodi dei modelli dei programmi che lo usano e viceversa se dentro questo modello uso qualche query che potrebbe essere utile in qualche altro programma, non riesco a riusarla a portarla fuori. Okay? Quindi il nostro passo successivo sarà quello di rifattorizzare questo codice, riorganizzarlo in modo da separare una parte di classi che abbia la conoscenza del database e un'altra parte di classi che invece usi queste ultime e abbia la conoscenza del modello e quindi delle necessità dell'applicazione, in modo da avere i moduli più puliti, semplici e riutilizzabili. In cui se devo modificare qualche cosa ho un punto unico in cui dovrò toccare. Dal punto di vista <coughs> del divertimento. Eh, Shame builder si rifiuta di partire di farsi vedere. Ma che, no, i suggerimenti per giocarci, se volete, li abbiamo detti: sono due: uno è rendere il gioco progressivo, quindi quando faccio inizio a gioco non prende a caso. Ma comincia con le parole di quattro lettere la prima partita, poi diventa di 5, poi diventa di 6, poi diventa di 7. A livello di controller è banale, basta avere una variabile che a ogni start si incrementa di 1. E ovviamente a livello di query un pochino uno si complica la vita, ma sulla falsa riga di quello che abbiamo. E l'altra cosa è scrivere a fianco di ogni parola qual è l'insieme del numero di parole possibili compatibili con la maschera in vigore in quel momento. Quindi vedete andare un po' a rivedere come funziona il like in SQL, ma sono due operazioni che si possono fare abbastanza facilmente. Ok? Per oggi direi che è tutto, di lavoro e pensieri vengono dati abbastanza.